in un tegame versa il rapporto di 1 a 1 acqua vino bianco accetto di vino bianco e un pizzico di sale accetto metti sul fuoco e porta a ebollizione. Nel frattempo predisporre un vassoio sul quale adageremo i carciofi appena cotti e un telo. A ebollizione versa i carciofi. fai cuocere qualche minuto, una volta cotti adagia sul pelo. Lascia asciugare prima di invasare, puoi aiutarti poggiando il vassoio sopra un termosifone o una stufa. Una volta asciutti, inserisci all'interno di un contenitore di vetro con tappo. Utilizza dell'olio, girasole, arachidi, un olio di semi o altrimenti un olio, olio d'oliva. Metti l'olio, metti i carciofi asciutti e riponi direttamente in frigorifero. Che i carciofi risultino al di sotto del livello dell'olio. In frigorifero dureranno per parecchio tempo, anche un mese. L'importante è che siano ricoperti dall'olio.